Silvia Piccinini, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione, ha presentato in Procura Bologna un esposto sull'esondazione del fiume Reno del 2 febbraio scorso, iniziativa già annunciata nell'ultima assemblea legislativa dove i 5 Stelle hanno visto bocciare la richiesta di una commissione d'inchiesta. All'interno dell'accordo di programma che prevedeva la sistemazione di quell'argine del 2015 già si parlava di un, di un intervento che era urgente. Sono passati tre anni, è stato iniziato e non è stato mai concluso. Quindi quella è la prima criticità. La seconda che rileviamo è l'argine provvisorio che è crollato non aveva la stessa altezza da immagini che siamo riusciti a reperire in alcuni punti non aveva la stessa altezza dell'argine esistente, dell'argine maestro ed è lì proprio che il fiume ha esondato Castel Maggiore, argelato in misura minore Castello d'Argile, San Giorgio di Piano i comuni colpiti dall'esondazione 81 cm sopra il livello storico del 2014 aveva riferito in aula l'assessore alla protezione civile Paolo Agazzolo evento eccezionale per l'alluvione all'entigione nel il Parmense inchiesta aperta in quattro giorni, qui i sindaci e procura non si sono attivate, lo facciamo noi, ribatte la Piccinini. Trovo particolarmente grave le dichiarazioni dei sindaci, delle due sindache di questa mattina che addirittura chiedono al Movimento 5 Stelle di non disturbare la magistratura eh, e si accontentano eh, di una relazione della, della regione che è l'ente che doveva assicurare che quei lavori fossero completati in tempi utili. Oggi non possiamo fare altro che depositare un esposto e sperare a questo punto che la magistratura non si volti dall'altra parte e apra un fascicolo